Grazie Presidente, la mozione è senz'altro interessante in tutte le sue forme, è opportuno rilevare la differenza fra l'attività di lettura e la conoscenza dell'oggetto libro che oggi è declinato in forme diverse, appunto come ben specificato dall'audiolibro all'ebook al libro ancora cartaceo. La mozione è assai interessante perché oltretutto va a sviluppare la conoscenza delle biblioteche comunali, che hanno dei settori anche per la prima infanzia, dallo 0 ai 3 anni, e sicuramente svolgono un'attività importantissima per quello che riguarda la capacità, lo sviluppo della capacità del bambino di interagire con, con l'oggetto libro e con l'attività di lettura. Detto tutto questo, eh, la mozione ha però una criticità che io rilevo nel, eh, nel secondo impegnato perché eh, prevede la partecipazione eh, uh, dell'Associazione Italiana Editori che hanno come loro obiettivo e eh, naturalmente condivisibile, giusto scopo quello di vendere libri e non di diffondere eh, la, eh, la lettura to cur, nel senso un insegnante o una biblioteca sottopone un testo a un bambino o comunque lo invita a leggere o legge una, un testo attraverso un ebook o un libro cartaceo, qualunque edizione essa sia viceversa è ovvio che eh, gli editori intendono invece sviluppare una maggiore possibilità di edizioni diverse anche dello stesso testo quindi direi che far approcciare senza mediazione i bambini o la scuola o l'associazione editori che già comunque è all'interno delle scuole, ecco direi che è un passaggio un pochino delicato quindi se il consigliere è d'accordo nel lasciare il primo e il secondo impegnato e il primo e il terzo e togliere il secondo secondo noi potremmo assolutamente condividere questa, questa mozione.